Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un argomento molto interessante, molto utile, come si fa ad installare LibreOffice. Noi abbiamo scaricato LibreOffice 7.1, quell'archivio che ha dentro tutti i file.deb. Eh, allora andiamo a verificare nel nostro sistema qual è la versione precedente che abbiamo. Quindi andiamo nel menu andiamo nella iconcina ufficio e vediamo che noi abbiamo appunto il 7.0 allora come fare a toglierlo? facciamo così se uno diciamo, è sicuro di aver salvato aver fatto il backup di tutti i propri file di aver sistemato le proprie cose importanti noi utilizziamo ancora Synaptic che è un package manager ci interessa, ci chiede sempre il privilegio di accesso con la password perché con questa applicazione si possono eh, praticamente disinstallare dei, dei programmi, dei pacchetti, quindi chiede la password. Andiamo a vedere, noi nel tasto cerca, facciamo LibreOffice, facciamo cerca, gli diamo un pochino di tempo, ci fa vedere quali sono i pacchetti installati nel nostro sistema, andiamo in, diciamo, senso alfabetico, cerchiamo l'AL di LibreOffice, con la rotella stiamo scorrendo e vediamo, ad esempio, se noi vediamo qua, questa è la versione, non lo sappiamo, non riusciamo a capirlo. Vediamo che cosa, se noi selezioniamo la iconcina, questa qui verde, ci fa vedere tut, prima tutti quelli che sono installati. Allora, vedete, vedete noi abbiamo LibreOffice 7.0 praticamente l'icocina verde di, dice che fra questi pacchetti questi sono installati allora se noi facciamo tasto destro e facciamo rimuovi vedete con Synaptic vedete che ci indica tutte le cose che vengono rimosse facciamo seleziona e poi facciamo applica e aspettiamo un pochino di tempo vedete questi sono tutti i file da rimuovere mentre questi sono tutti quelli che non verranno cambiati sono cose di base che è meglio non rimuovere facciamo Apply attendiamo un attimo vediamo come si comporta, quanto ci mette vediamo i dettagli vediamo questo è il monitor, no? è il terminale che ci indica, vedete, rimozione con tutti i pacchetti, vediamo che i pacchetti sono etichettati con la scritta 7.0, quindi noi stiamo rimuovendo la 7.0 perché abbiamo scaricato praticamente un archivio compresso dei file.deb della 7.1 e quindi prima l'abbiamo voluto rimuovere. Vediamo se è vero, perché noi andiamo adesso qui, andiamo su ufficio, vediamo che lui ancora qui lo segna, ma può darsi che non ci sia, Facciamo così, vediamo se ce l'ha veramente tolto se facendo in quel modo ci toglie tutto no, al volo. E vediamo che qui LibreOffice ci, ci rimane qualcosa. Vediamo, proviamo a lanciarli per, se, per vedere se effettivamente ce l'ha tolti. No? Vediamo, per esempio, lanciamo il Writer. Vedete, impossibile seguire il comando perché non c'è più. Quindi c'è stato tolto. Allora, adesso, che cosa facciamo? Doppio clicchiamo l'archivio zippato. E vedete questo è il contenuto eh, dell'archivio zippato, quindi è una cartella che si chiama LibreOffice 7.1.1.2 la prendiamo e la mettiamo sul desktop, ecco qua, e quindi abbiamo praticamente dezippato, decompattato una cartella possiamo fare tasto destro, se noi la guardiamo, guardiamola dentro, qui vediamo tutti, vedete i DEB No? tutti i file deb e qui nel redmi se noi lo eh, leggiamo vediamo il comandino vediamo se lo troviamo al volo così lo copiamo il comandino che serve vedete bisogna fare questo comando a terminale cioè super user pa pa package tutti i file.deb. quindi lo evidenziamo tasto destro e facciamo copia a questo punto noi possiamo fare tasto destro sulla cartella gli dice apri un terminale qui Così già ci troviamo, vedete ci troviamo dentro il terminale. Facciamo CTRL maiuscolo V e incolliamo perché siamo pigri il comando superuser the package manager meno I è il, diciamo, il parametro asterisco.deb e facciamo invio. Ci chiede come sempre il privilegio d'accesso perché ogni volta che si fanno queste operazioni importanti, vedete che ci fa un, un errore. Asterisco.deb non lo può. Vediamo se vediamo se, ah perché noi dobbiamo essere ovviamente dentro la cartella, abbiamo fatto un errore proprio da, eh, da, da, da principianti, noi do... non dentro questa cartella, dentro questa cartella, d'accordo? Allora facciamo tasto destro e facciamo apre un terminale qui e siamo nuovamente da capo, noi stavamo tentando di lanciare un comando dalla cartella sbagliata, controllo control, maiuscolo V ed ecco che adesso i deb li trova, perché siamo dentro la cartella giusta facciamo la password ed ecco che ci sta eh, praticamente decompattando i deb e li sta installando vedete? estrazione attendiamo questa è un'operazione che ci vuole un po' quindi da qui noi vediamo che siamo dentro la cartella deb e prima non li trovava perché eravamo dentro diciamo, la cartella madre e quindi non poteva farlo diamogli un pochino di tempo perché ovviamente è eh, qualche centinaio di megabyte mi pare intorno ai 200 megabyte e vediamo che dal terminale ci dice che piano piano sta installando tutte, vedete, tutte le componenti. Attendiamo un pochino, questa è 7.1.1.2, vedete c'è scritto dappertutto 7.1.1.2 e quindi noi nel, nel menu noi dovremmo trovare praticamente, nel menu adesso questo qua, vedete che ci fa un pochino... Qui adesso dovremmo trovare, vedete, già, già, già c'è scritto, vediamo se, già c'è scritto 7.1 e ha già fatto. Praticamente adesso possiamo fare exit, usciamo, andiamo, ufficio, vedete che già siamo alla 7.1, se noi scegliamo diciamo, il launcher quello generico, noi siamo all'interno della schermata di LibreOffice, teniamo un po', vi ricordate che prima non potevamo... No, prima non potevamo lanciarlo. Vedete che lui si è ricordato anche tutti i nostri lavori, tutti i file che abbiamo fatto per dei nostri clienti. Benissimo, si ricorda tutto, quindi è tutto perfetto. Funziona tutto perché noi abbiamo disinstallato l'applicativo. Però tutti i nostri file personali sono rimasti. Facciamo, tentiamo, writer document. L'abbiamo cliccato e adesso dovrebbe partire il 7.1. Vedete, sta partendo quello nuovo e si ricorda anche tutte le nostre come l'abbiamo lasciato noi. Se noi andiamo in file, andiamo qui file, possiamo fare help, vediamo se lo troviamo qua, about LibreOffice e questa dovrebbe essere, se ce lo apre, ecco la prova, vedete che abbiamo installato il 7.1.1.2, mentre prima noi avevamo il 7.0. Quindi tutto quello che abbiamo fatto abbiamo decompresso praticamente la eh, cartella che abbiamo trovato nel sito ufficiale di LibreOffice ci è venuto fuori questa serie di deb, siamo entrati con il terminale, abbiamo lanciato il comandino che è semplicissimo, lo vediamo, tasto destro, apri un terminale qui, lo rivediamo, facciamo CTRL maiuscolo V per incollarlo e il comando è semplicissimo, lo possiamo scrivere anche, lo mettiamo nella descrizione del video: è sudo dpkg-i asterisco.deb e fa tutto